Buongiorno, mi chiamo Davide Nahum e sono uno psicologo del Centro IELED. Il Centro IELED è un centro specialistico per le difficoltà di apprendimento e emotive nei bambini con sede a Milano, a Pavia e a Sarollo. L'obiettivo del Centro IELED è fornire alla persona un aiuto efficace basato sulle evidenze scientifiche in un contesto di empatia e collaborazione. Il centro si propone di accompagnare la famiglia in un percorso integrato in cui ogni aspetto del problema è accuratamente approfondito e considerato. Il nostro staff è formato da professionalità diverse: psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, il cui obiettivo è fornire una cura psicologica di eccellenza alle persone che si rivolgono a noi. Per chi volesse maggiori informazioni può visitare il nostro sito www.jere.it. Grazie, buona giornata.